Nel lavoro che proponi tu, eh, di Costellazioni Familiari di Gruppo, ci sono vari ruoli, tipo lo spettatore che guarda e basta, il rappresentante che fa solo quello, il protagonista che fa anche la sua costellazione. Ebbene, per esperienza, anche nel lavoro che ho fatto di formazione, quello che io sento è che quando uno fa una costellazione e partecipa alla costellazione soprattutto di un altro, magari gli si muore qualcosa, magari c'è qualcosa che lo aggancia e allora io dico sempre perché magari è proprio il momento di lavorarci. E quindi nella mia esperienza, durante la giornata eh, dei lavori che propongo, tutti i partecipanti fanno la loro eh, costellazione. Posso che ci sia qualcuno che sta facendo un percorso di formazione e quindi fa semplicemente da rappresentante, ma quando io propongo i lavori di gruppo do la possibilità di tutti di fare la loro costellazione, per cui non sento che ci siano queste differenze nel partecipare a una giornata.